Venditalia 2018 ci troviamo allo stand di Chili Caffè, la torrifazione siciliana guidata da Giuseppe Arena che è alla sua seconda esperienza a Venditalia. Buongiorno Giuseppe, oh, posso chiamarti Pippo come fanno i tuoi amici? Certamente, mi puoi chiamare Pippo come fanno i miei amici perché siamo amici ormai da tempo. Pippo buongiorno, benvenuto dinanzi agli schermi di VendingTV.it Allora, sono passati 24 mesi dalla tua ultima fiera qui a Venditalia che cosa è successo in questi 24 mesi? In questi 24 mesi è successo che abbiamo completato eh, la gamma delle capsule di cui non, eravamo ancora, non avevamo ancora prodotto e quindi l'ultima arrivata è la capsula compatibile Bialetti e con questo abbiamo fatto nove referenze di capsule quindi avete un'offerta abbastanza articolata quasi tutto quello che c'è sul mercato sono nove sistemi compatibili sì, sì, diciamo che le più utilizzate le produciamo e non ci fermiamo qui perché stiamo andando avanti con i nuovi prodotti che arriveranno il prossimo biennio. Pippo, tu posso dire che sei qui oggi anche per allargare la tua cerchia di clienti. Nell'ultimo periodo, negli ultimi 24 anni, il vostro fatturato è cresciuto davvero in maniera esponenziale. Oggi siete qui per avere dei contatti con nuovi player magari anche esteri? Sì, sì, senz'altro già abbiamo avuto degli ottimi contatti come è stato due anni fa e la nostra azienda devo dire che nell'arco di 24 mesi è avuto un incremento del 22-25% annuo, quindi siamo cresciuti parecchio, questo ci incoraggia a, a continuare a partecipare in questa fiera e in altre fiere che ci portano tanto e tanto lavoro e infine qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale chi è dall'altra parte che desidera avere maggiori informazioni sui prodotti che voi andate a realizzare e distribuire e entrare in contatto con voi senza alcun impegno L'indirizzo email è infochiocciolachilicaffè.it Grazie Pippo, amici noi continuiamo, grazie ancora per la disponibilità, ci rivediamo in altra fiera. Ci rivediamo in altra fiera, grazie a voi Vendica TV. Grazie Pippo, amici restate con noi.